niente amori futili niente scappatelle in questo 2016 cari pesci della seconda decade e soprattutto non sognate ad occhi aperti perché potrebbe arrivare qualche delusione saturno vi vuole seri e responsabili e se lo sarete vedrete che tutto andrà per il meglio Sarebbe un grosso errore cambiare lavoro con la situazione planetaria che si verificherà nel 2016. Cercate di resistere anche se le incombenze dovessero essere più gravose del solito. Chi non ha lavoro dovrà spedire molti curriculum. Qualcosa arriverà anche se non corrisponderà pienamente alle vostre aspettative.